Buongiorno ragazze, ciao a tutte ciao a tutti, nuovo video eh, abbiamo piatto insieme, che ne dite? Sì, dai Allora, questo video vuole essere dove l'avevo i piatti Ma anche eh, di che felice, come al solito perché siete così storte? Non capisco perché siete così storte vabbè che io non so che sono un, dia un diavoletto, però vabbè, dettagli <ride> E niente, allora Mi sono appena, fa Ho appena fatto colazione E... Ehm... E nulla, adesso devo lavare i piatti, poi mi resto facciamo altre cose tutte insieme, se mi va ok, e uscire non so se fa, però tenta di uscire, sempre se non piove perché minaccia pioggia oggi, non so come mai, ma minaccia a pioggia, a me sembrava che non dovesse minacciare pioggia, ma i uccellini fanno cinguetti strani, quindi non vorrei beccarmi la pioggia, quindi oggi mi sa che mi sto in casa e se domani non piove... Provo a uscire a fare un video vlog e va bene così, dai, ragazzi, che te lo dici di bello? Eh, sì, poi devo lavare piatti con voi, quindi un piatti con voi mentre ascolto eh, Barbara D'Urso no, Barbara Dusso, sto dicendo Barbara Paromelli. <ride> <ride> Ok, ah PS, se vedete che sono più allegra oggi è perché non ho preso le gocce, le gocce mi fanno dormire troppo e, e soprattutto mi calmano troppo, quindi non le ho prese e vai. Io yeah, finirò, poi non le prenderò quando arriviamo. mia spero di Allora, intanto lo lavare piano qua perché c'è un macello che non viene bene a nessuno e vai. E niente, ora lavo i piatti e nel frattempo eh, cerco di eh, come dire cosa devo fare? Eh, spostare queste cose qui cioè farmi spazio con i piatti puliti metterli a posto e poi eh, vabbè fare tutto un primo piano vediamo un, un primo piano vabbè ci sono capiti comunque allora qua sistemo tutto se non faccio grande troppo questa è pulita, si è pulita qui cosa c'è? un'altra pentola pulita qui un'altra di queste, queste porta insalata, questa è una porta insalata è un piatto, un tegame per insalata, vabbè ci siamo un no? allora qui c'è un altro piatto da mettere a posto Uggi ragazzi <ride> già allora dungo quasi tutto la metterò a posto scusate e niente allora vediamo un pochettino cosa posso fare come posso rimediare tanto è desiderei di chiudere la porta perché qua altrimenti la porterò Salato, se no è un casino, vabbè, già allora rieccomi Dunque, <ride> devo lavare i piatti come ho già promesso da prima e lo facciamo insieme. Allora, cosa vi raccontate di bello? Io nulla di che, anzi, tra poco se riesco, nell'altra clip faccio la narrazione per non essere troppo monotona, troppo noiosa. Ok, d'accordo, ragazze, che ne dite? Eh? Allora oh, mamma quanti piatti sporchi che ci sono qua! Quanti piatti sporchi ci sono! Ah, come detta gente, ve lo dico già, sto utilizzando questo della texture al limone, molto buono. Poi un odore un po', non tanto buono. Però lo, lo, lo, il suo giusto lavoro lo fa benissimo ragazzi, quindi top, mi piace. Anche se.. vabbè. No comment. Eh, no comment che non mi fa impazzire come un profumo, però la va bene, dai, diciamoci la verità, che la va bene. <ride> ah, allora faccio più a far sì, vabbè, vediamo nel ciao. tra un po' pure entra mia. Mamma. Vabbè, hai peccato che per mi erano stata i social? Mi avrei comunicato anche via Whatsapp perché se non mi piace e soprattutto mi sto registrando, per <ride> <E> non disturbare. Mi piace. <ride> ho messo già troppo assiduo, vabbè, però come la stessa paziente, qua non vedete, ma la sto lavando i piatti, credete che vi abbasso un po' l'inquadratura, sì dai, vi, vi abbasso un po' l'inquadratura, ragazzi, non lo vedete, come faccio. Allora, siete pronti Per gli abbasso l'inquadratura? Dai. Aspetta un secondo. Un attimo solo. Okay. Eccoci qua. quadratura abbassata. Stiamo andando nel massimo per l'inquadratura, però ci provo, ci provo. Ma perché non lo smetto di parlare colisico? Se devo di Сыты. E gli altri ah, ah, ah, ah. Okay. No vabbè, no dai Non andiamo a scherzare Quante ce n'è di queste ciottoline Per il gelato O per il tiramassu o qualch'è <ride> Io ho pure paura Io ho pure paura da Guarda facendo con molta delicatezza proprio sì, faccio la rompere si no, perché non si dice la mafettiera da pulire non solo da ricercare vedrò eh, quando dopo modificare il video o che altro non lo so, vediamo se metterò che musichetta che non... Eh. c'è chi fa piacere la musichetta sottofondo? ah, anche di voi no vediamo stavo controllando se stavo se... si dice? se perde l'acqua invece no il lavello perché te... voglio lavare con il lavello che l'ho riempito di sapone non so mai se aspetta spetta il sapone più della fognatura ok poi dobbiamo messo l'altro mi mi stiamo cadendo e se cadere si spascia adesso di ricarsi. mi stava <ride> cadendo, ragazzi miei Stanno, stanno non stamattina non voglio dire che mangiamo di porci sì, però quante bicchieri non voglio lamentare ma però troppo bicchieri so magari se a la vostra ce ne andiamo di più vabbè Io non ho messo per i miei gusti, oh, vabbè. sono troppo spreccosa, avete ragione, sfidatevi pure se volete perché è sicuramente veramente troppo schiuma per i miei gusti. Vabbè, ho buttato nel filtro di Camilla, Borelax, dell'Eurospin, tra l'altro, sta buona perché io non riuscivo proprio a dormire a prendere suono. Guardate uno dei vostri video: ho risposto a tutti i vostri commenti. Non solo, non so, certo, che non sto tanto bene, però io ho risposto comunque. Vi ho anche ringraziato. Non sono ciao non non basta nessuno perché se io non sto bene, la pazienza si, quindi vi romperti il tempo. Stavolta la versione è molto bassa, onde evitare casini con YouTube. Allora, c'è un altro bicchiere? Sì. C'è questo bicchiere qua. Sì, ok ora allora, stanno mettendo la registrazione che stanno smettendo la registrazione invece no è tutto no, non è così okay. dunque perché, allora prendo okay, come si dice la tazzina da caffè di melonna la devo anche lavare sperando di potercela fare Quanto tanto sono bagnata, ma vabbè dettagli, tanto c'è l'acqua, acqua e Quando arriva oh, mia si vede tutto l'acqua. Sì o no, sto registrando. Ah. Non venire, capito? No, no. Sono solamente nell'inquadratura. Sì, sì. come on. Che cosa? Sei vedi, troppo piano. Perché non mi ho tutta la frullatore in mano. Ah, no. quello metti, hai visto che c'è una stessa. Sì, la so, l'ho non... visto, mi sono arrangiata e ho pulito bene adesso. bello ho detto che mi sono arrangiata no? <ride> come stai, no? Hai bene? Sì. Ah? Vabbè. Io sto bene, grazie a te. Oh, ia ia ia Allora, cosa c'è qui? Ah, un'altra matrica, abertice, andiamo a verba Un'altra matrica, un abertice, un un dove la sfuglia? ho compreso eh, per non, non matri... sentire dire queste cose? no tanto non lo comprendo, ma è inutile a forza qualcuno lo sente per me eh, ma non ti fa sentire giusto, <ride> allora, allora. hai ragione <ride> troppo ridere qua, questo prendendo il nostro Questa pentolina del latte è talmente scuola a pulire che non bene a nessuno, da bico, da non parlo di quella piccolina, l'altra mamma. Sì, la sto è in conto, però è una cosa vicina a questa Ah Ivana che simpatia è rita, ha detto che mi impegno molto a pulire questa cosa, una dica sto prendendo? Ah? Prima dei benefici, finifici, eh, scusano. Allora, la caffettiera quella la devo tutta sciacquare, mamma mia, qui c'è del caffè È rimasta anche ti fa vedere? Sì, e quanto caffè è avanzato? E' su Maria! E' avanzato una marea di caffè! è una cosa allucinante! Oh no, serio? Sì, sì, sì, giusto! facciamo questa casa mi facela trovo minuti di video e <ride> eh, vabbè e eh, voi boh, vi beccate questo video che <ride> vi devo dire niente allora dunque mi sa che il video finisce qua perché è durato altro, troppo ma vabbè pazienza ora vi sollevo aspetta e rieccomi allora ragazzi mie ragazzi miei e ragazzi miei dunque questo video giunge al termine perché già si è fatto aiuto troppo lungo lo devo modificare in qualche modo già <ride> cioè, eh, quindi ci vediamo al prossimo video che ne dite magari un video di pulizie tipo che ne so come faccio come sistema la mia camera o il cambio armadio o, o come pulisco magari non lo so i vetri tutte queste cose così, va bene eh, o magari anche un video di, di make-up vediamo un po' cosa mi servizia il cervello ok niente ragazze per adesso è tutto e noi ci si vede al prossimo video Un bacio ciao ciao buona vita a tutte ragazze oddio che facile archivolo no? va bene ciao